Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video scelto dai vostri sondaggi. Ieri eh, vi ho lasciato su Instagram, appunto, alcuni sondaggi a cui rispondere. E eh, in base alle domande che vi ho fatto e le risposte che mi avete dato, è uscito che preferivate un video di bellezza eh, che fossero consigli. Ehm, che uh, avessero un tema e quindi ho pensato che come consigli di bellezza a, a tema uh, potesse, questo video potesse andare bene e quindi oggi ho pensato di parlarvi del miele. Uh, non sapevo quale altro video potesse uh, riuscire a rispondere a tutte le richieste che mi avete fatto e quindi penso che questo sia quello che gli si avvicini di più, uh, nel caso sapete che sotto nei commenti potete chiedermi uh, quello che volete o comunque consigliarmi o suggerirmi il video che vorreste vedere la prossima volta detto questo parliamo appunto del miele, dei rimedi che si possono fare utilizzando il miele e tutti i consigli insomma, che vi posso dare riguardanti il miele sapete che questo è un ingrediente che a me piace tantissimo è uno tra i miei preferiti, lo uso davvero molto perché i risultati e gli effetti di questo ingrediente sono visibili già da subito come sapete a me piace un sacco prendere gli ingredienti di bellezza per le mie ricette dalla dispensa della cucina. Il miele è eh, uno di quelli che io amo di più e che uso di più. Il miele aiuta tantissimo a migliorare la bellezza della pelle e a proteggerla dagli agenti esterni. Ha naturali proprietà antibatteriche e umettanti che appunto hanno un'azione super idratante e super nutriente per la pelle. Il miele è utilizzato tantissimo in ambito cosmetico. Proprio perché porta un sacco di benefici per pelle e capelli, oltre ad essere, come vi dicevo prima, antibatterico e eh, umettante, è anche un ottimo lenitivo, va benissimo per le pelli delicate, le pelli sensibili, ehm, è, anche un è anche un battericida naturale, quindi è ottimo anche per la pulizia del viso e va benissimo anche eh, per la, il trattamento delle pelli irritate. E di seguito in questo video vorrei darvi anche alcuni consigli per realizzare alcune ricette di bellezza veloci. Alcune le potete già trovare nel mio canale, eh, ve le lascio sia qui che sotto nell'info box. Perché comunque, vi ripeto, il miele è uno dei miei ingredienti preferiti. Eh, ma prima ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se cliccate sulla campanellina rimarrete aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Il miele è ottimo per acne e brufoli, come vi dicevo prima, una delle proprietà del miele è proprio eh, il fatto di essere un battericida naturale ed essere anche un antibatterico naturale, e quindi questo eh, aiuta tantissimo a tenere a bada i batteri che possono causare acne e formare i brufoli. Inoltre, gli enzimi presenti nel miele grezzo, aiutano a pulire perfettamente la pelle quindi come rimedio anti acne, anti brufoli potete tamponare con un cotton fioc eh, del miele sul brufoletto appunto ma se volete rendere il vostro miele più efficace potete versare in una piccola giarrina eh, un cucchiaino di miele e aggiungerci delle gocce di oli essenziali io vi posso consigliare il tea tree, eh, la lavanda eh, ma anche la camomilla Potete utilizzarne uno solo o anche un mix di tutti e tre. Labbra secche. Anche per le labbra vi ho già mostrato una ricetta di bellezza che è uno scrub labbra molto semplice da realizzare a base di miele appunto e già questo rimedio è molto molto efficace per rendere subito le labbra più eh, morbide ma se volete delle labbra ancora più nutrite e eh, morbide vi consiglio di, eh, prima di andare a dormire, di passare un leggero strato eh, di miele sulle labbra e tenerlo in posa tutta la notte e eh, il mattino dopo appunto avrete delle labbra subito più sane per la pelle del viso, quello che posso consigliarvi è eh, se avete la pelle secca di aggiungere un pochino di eh, miele alla vostra crema notte e anche qui spalmare eh, una bella eh, dose sul viso e lasciarlo in posa tutta la notte eh, il mattino seguente vedrete subito il risultato stessa cosa per chi ha la pelle eh, con problemi di acne può aggiungere un po di miele su del gel d'aloe e spalmarlo eh, spalmare una bella dose sul viso da tenere in posa tutta la notte e eh, appunto utilizzando le proprietà del miele aggiunte a quelle del gel aiuterà a curare l'acne più in fretta e a ridurre sia l'infiammazione che il rossore. Doppie punte, il miele è ottimo non solo per la pelle ma anche per i capelli e eh, per ridurre e prevenire le doppie punte vi consiglio di eh, creare una sorta di cremina utilizzando due cucchiai di olio d'oliva e un cucchiaio di miele e, eh, Potete utilizzare questo prodotto sia come impacco prima dello shampoo che eh, invece che eh, utilizzato anche dopo aver lavato e asciugato i capelli eh, mettendone una piccolissima eh, dose sulle doppie punte. Punti neri. Per sbarazzarsi dei punti neri il miele è ottimo proprio perché ha delle proprietà che sono in grado di eh, pulire a fondo eh, la pelle che eh, aumenta se aggiungiamo anche le proprietà del limone quindi io vi consiglio per una pulizia eh, profonda del viso di mescolare un cucchiaino di miele con mezzo cucchiaino di succo di limone e prima di andare a letto spalmare questa crema sulle zone in cui appunto eh, ci sono i punti neri che po potrebbe essere appunto la zona T quindi il naso, la fronte e il mento tenerlo in posa tutta la notte e risciacquare molto bene al mattino cuticole il miele grezzo è ricco di enzimi che aiutano a nutrire idratare proteggere e curare la pelle quindi per curare le cuticole vi utilizzate mezzo cucchiaino di miele mezzo cucchiaino di olio di cocco e mezzo cucchiaino di aceto di mele mescolate tutto molto molto bene e poi passate questo ehm, questa cremina su tutte le cuticole e la tenete in posa per almeno due orette. Il risultato alla fine sarà sorprendente. Cicatrici. I composti antinfiammatori del miele contribuiscono a ridurre le cicatrici più lievi, accelerano la guarigione e favoriscono la rigenerazione dei tessuti. Quindi se mescolate assieme un po' di miele, un po' di gel d'aloe, un po' di burro di carité e eh, qualche goccia di vitamina E, Andate a creare questa cremina e prima di andare a letto la applicate sulla cicatrice, andandola poi a coprire con un cerotto o una garza. Con il passare del tempo noterete un graduale miglioramento. Maschera idratante. Provate a mescolare due cucchiaini di miele con due cucchiaini di panna. Applicate poi il composto sul viso e sul collo e tenetelo in posa per almeno 10 minuti. Una volta risciacquato con acqua tiepida la vostra pelle risulterà subito eh, più nutrita, più luminosa e più morbida. Per rendere la pelle del viso più compatta ed omogenea potete utilizzare anche il miele così com'è andando a prenderne una piccola dose e eh, andandola a sciogliere prima sulle dita e poi andandola a picchiettare sul viso. Continuando con questa operazione fino a quando il miele diventa duro, quindi incomincia a diventare difficile eh, da lavorare, eh, potete a questo punto eh, andare a togliere il miele con acqua tiepida e anche qui appunto il risultato sarà immediato con una pelle subito più tonica, compatta ed omogenea. Per creare una lozione al miele mescolate assieme un cucchiaino di miele, un cucchiaino di olio d'oliva e mezzo cucchiaino di succo di limone. Mescolatelo bene e andate ad applicare il prodotto sulle zone rovinate dove c'è la pelle più secca, anche sulle mani o sulle gambe dopo la depilazione. Tenete questo impacco in posa per almeno 20 minuti e immediatamente vedrete che la pelle è subito più morbida e idratata. Per realizzare uno scrub al miele Mescolate due cucchiai di miele con quattro cucchiai di mandorle tritate e un cucchiaino di succo di limone. Strofinate questo scrub eh, dove volete, è ottimo sia per il viso che per le labbra che eh, per il corpo. Risciacquate con acqua tiepida ed infine eh, la pelle appunto sarà anche qui subito più pulita, eh, più luminosa, più idratata e perfettamente sfogliata. Bagno al miele una pelle subito più morbida più setosa e più profumata eh, potete dedicarvi questa coccola ogni tanto è forse una delle coccole più costose però vi assicuro che l'effetto è eh, immediato è super e rilassantissimo ed è una coccola che secondo me una volta ogni tanto merita fare ed è quella di riempire la vostra vasca da bagno con dell'acqua tiepida versarvi dentro mezzo vasetto di miele e eh, farlo sciogliere molto molto bene. Fatevi un bel bagno rilassante di 30 minuti e eh, subito eh, l'effetto sarà immediato, appunto non solo la pelle ma anche l'effetto rilassante appunto del bagno. Lozione per risciacquare i capelli. Andate a preparare questo spray andando a sciogliere un cucchiaino di miele in 4 tazze di acqua calda, una volta che vi siete lavati i capelli come di consueto andate a spruzzarvi questa lozione in tutti i capelli dalla radice alle punte eh, lozione che non andrete poi a sciacquare Asciugate i capelli e questa lozione vi lascerà i capelli più eh, luminosi più lisci e più morbidi Pediluvio al miele In una bacinella andate a mescolare un cucchiaio di miele un cucchiaio di sapone liquido, due cucchiai di olio di mandorle, qualche goccia di olio essenziale, a me per questa ricetta piace in particolar modo quello alla vaniglia. Riempite la bacinella di acqua calda, immergete i piedi per 15-20 minuti, il miele contribuisce a pulire e a idratare la pelle, ma avendo anche proprietà antibatteriche, pulisce più in profondità il piede. Balsamo per capelli al miele, Mescolate 2 cucchiai di miele con 2 cucchiai di olio d'oliva, ma potete arrivare anche a 4 cucchiai di olio d'oliva se avete i capelli molto secchi. Applicate questo impacco sui capelli, dopodiché avvolgete i capelli su una pellicola trasparente e su un asciugamano. Lasciate in posa per 30 minuti e lavate i capelli come d'abitudine. Il miele aiuta a donare più volume ai capelli. Ovviamente li mantieni idratati più a lungo, ma eh, soprattutto risulteranno eh, subito soffici e setosi. E niente, vi ho elencato solo una piccolissima parte di ricette e di rimedi naturali che si possono creare utilizzando il miele, se ne possono creare un'altra infinità, eh, il miele va bene appunto per ogni parte del corpo, a partire dai capelli fino a alla pelle del viso, alla pelle del corpo, le mani, i piedi insomma i benefici del miele sono visibili immediatamente e eh, utili per ogni parte del corpo e niente, io spero che questo video vi sia tornato utile Lasciatemi un mi piace al video se vi è piaciuto lasciatemi scritto sotto nei commenti se avete altri consigli o ricette di bellezza da consigliare con il miele o altre richieste su quale vorreste fosse il prossimo ingrediente a utilizzare per uno dei prossimi video eh, di questa tipologia qui iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao